Eccoci, ciao Gerardo, come ciao stai? Ciao Diego, benissimo, grazie. E tu ti vedo in splendida forma? Ah, no, abbastanza, dai. Eh. Ti conservi bene? Sì, sì, abbastanza. Eh. Beh, hai visto dove siamo? New York, una città fantastica, veramente incredibile. Il sogno di tanti. Il eh, sogno è di vero. Tanti, è vero. Però tu sai che il mio cuore, in fondo, in fondo, batte per Milano. Per Milano. Ah, sì, La sì, Madonnina, sì. La Madonnina, sì. Piazza Duomo. Mi eh. piacerebbe cioè... essere in questo duomo? Eh, in questo momento sì. sì Adesso? Sì, sì. In questo momento. E allora ti sì, faccio sì. un regalo, vediamo se riusciamo ad andare subito. Fantastico, Eccoci qua, guarda. Ah, è cosa incredibile. Bellissima, Questo, bellissima. Il teletrasporto. Il teletrasporto, qui vicino peraltro so che c'è una galleria famosissima, la Galleria Vittorio Emanuele. Lì. Vediamo se hai superpoteri. vai Ah, ragazzi, <ride> incredibile, non ti metterò più alla prova. Basta, basta, basta. <ride> allora, siamo a Milano. Siamo a Milano perché mancano pochissimi giorni all'evento legato all'immobiliare più atteso dell'anno, il Real Estate Awards. Real Estate Awards 2016 che si terrà l'1 e il 2 di dicembre a Milano al Grand Hotel Villa Torretta Quindi quest'anno grande novità, una seconda giornata Seconda giornata Che Quindi, succede secondo eh, giorno? Quest'anno abbiamo rivoluzionato il format eh, il primo giorno, Partiamo dall'inizio, sì. il primo giorno che è l'1 di dicembre Alle 14 ci troveremo in eh, sala auditorium del Grand Hotel Villa Torretta Che vedete esattamente qui alle nostre spalle e eh, ci saranno le consuete tavole rotonde con grandi ospiti del settore Ovviamente saranno moderate dal sottoscritto e da Gerardo No, mi fai lavorare anche quest'anno eh, eh sì, purtroppo Quindi, sì Io pensavo di potermi godere solo il catering eh. invece dovrete <ride> sopportarmi anche quest'anno Arriveremo poi in fondo alla giornata con eh, le premiazioni All'eccellenza del settore immobiliare E infine una pericena offerta a tutti i partecipanti E questa è una buona notizia, devo dire eh? Ma la novità? vera è che è il secondo giorno il secondo giorno, esatto, il 2 di dicembre dalle ore 9 ci troveremo sempre in sala auditorium del Grand Hotel Villa Torretta per una giornata interamente dedicata alla formazione vero? è vero, ci saranno formatori addirittura mi dicono eh, a livello internazionale eh, ci saranno formatori che porteranno le loro competenze che sono esterne al settore immobiliare e le declineranno quel giorno proprio verso gli agenti immobiliari quindi veramente una grande opportunità un po' di aria fresca in questo settore assolutamente sì se volete scoprire chi saranno gli ospiti e chi saranno i formatori del real estate awards 2016 eh, cliccate pure sul sito ufficiale www.realestateawards.it benissimo allora da gerardo e da diego ciao a tutti un saluto e ci vediamo, ci vediamo a e Milano mura. ciao a presto